Ebbene sì, anche qualcuno di loro, mannaggia della miseria! non è possibile, cioè come fai ad essere allegro a dire una cosa per 1800 volte?